Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Lego Harry Potter È il terzo episodio di Lego Harry Potter, secondo anno Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo a seguire i ragni Tutta questa zona l'ho già fatta negli scorsi episodi Quindi possiamo andare mega veloci, proprio velocissimi Guarda qua Qui, tra... Qui dietro l'altro c'è un personaggio, Harry Camicia Blu Che non avevo visto negli scorsi episodi e quindi seguiamo letteralmente i ragni. Sapete che missione ci attende ora, vero? Aragog. Esattamente. Quindi un'altra missione nella foresta proibita, immagino. Vediamo un po' cosa salta fuori. Nel frattempo, mentre raggiungiamo la foresta proibita, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi dell'ego Harry Potter, in particolare del secondo anno. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Io sto aspettando come non mai Lego. O, meglio, Hogwarts Legacy. Che Lego Hogwarts Legacy? Buonanotte. Non sto sperando mai una versione di Lego. Non credo. Sinceramente, andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Stiamo andando da Agrid. Credo. Allora, non abbiamo nuove. O, meglio, qui tecnicamente avremo la pozione polisucco. Credo nel calderone, no? Qui. Esatto, possiamo preparare la pozione poli Quindi direi di farlo. Se si può fare però in questo momento, perché non so quanti ingredienti abbiamo liberi. Sicuramente questo lo andiamo a mettere nel calderone. Poi altri ingredienti, un altro ingrediente là in fondo, la mela e ci mancherebbe solo la parrucca. Quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare la parrucca Qua abbiamo tranquillamente la mela Possiamo andarla a mettere nel calderone Fatto E ci manca però questo, questo. Questa zucca qui Non capisco a cosa serva sinceramente Vedete? Ah ok Ok Uh possiamo volare con la zucca Si gode Andiamo a prendere tutte queste belle monete E, e il personaggio Ginny Cardigan Ecco fa, fa letteralmente l'umore di un elicottero Fa stranire questa cosa Adesso riesco a scorgere un po' Dove può essere l'ultimo ingrediente Volando un po' in giro Magari qui sotto eh Magari qui sotto ci serviranno degli altri incantesimi Quindi per adesso Moldiamolo. Anche perché, appunto, non lo vedo il, la possibilità di avere quegli incantesimi. Quindi, dove tocca andare? Lì da Hagrid. Andiamo da Hagrid, allora. Vai. È preoccupatissimo, Hagrid. Guardalo lì Ha paurissima che qualcuno venga A portarlo ad Azkaban Guardalo, guardalo Loro si mettono sotto il mantello dell'invisibilità Ed ecco Silente con il ministro della magia Dovrebbe essere caramel lui, no? Con il mandato di cattura per Agrid Con il faccione di Agrid sopra Noi siamo nel far west e lui è quello di Silente Sarebbe stato bello se adesso avessero tirato fuori Degli altri manifesti Con la faccia di Lucius e di Caramel Così Giusto per creare un po' di confusione E eh sì, mi sa che si andrà nella foresta proibita ora Assolutamente sì Eccoci qui Foresta proibita Allora, distruggiamo subito qualcosa Quell'alveare lì Vediamo se sarà molto, Troppo simile Estremamente simile a quella che abbiamo già fatto nella prima... Nel primo anno eh Vediamo A cui mi serve il Wingardium Leviosa Quindi facciamolo Vediamo cosa ci... ci dicono di fare queste piante qua Ok altro Wingardium Leviosa Uh ok Questa volta sono quei... quella sorta di funghi lì da, da prendere Va bene Wingardium Leviosa anche qui Questo però mi sa che ci servirà per andare avanti Immagino questi invece possiamo distruggerli Perfetto E abbiamo distrutto anche questi funghi Perfetto Buono Qui probabilmente abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare Quindi saliamo su sto coso E premi Y per, salare, per saltare sul ripiano più alto Ah posso Usarlo per prendere questi Per prendere tutti questi bei gettoni blu Vero? Eh, no? Sì però diventa un po' scomodo, devo dire la verità. Ma d'altronde, per mago autentico, questo e altro. Vai. Guarda che ci sono anche quelli nascosti dalla prospettiva. Infami. Tipo tu qui dietro. Che non sono manco riuscito a prendere. Proviamo di prenderlo. Eccolo qua. Vai, ne mancano un paio. Dai dai, dai ancora uno. Così partiamo subito con un bel boost al mago autentico. Perfetto. Ora lui torna al suo posto, non dovrebbero essercene altri. Sì, guarda, ne... che ce n'era di un altro. Di oggetti di gettone blu qui dietro. Eh, vedi, la prospettiva inganna, la prospettiva inganna sempre. Ed ora possiamo salire. Opa. Allora, Wingardium religiosa qui. E siamo già a 2 su 10. Poi possiamo distruggere un po' di questi oggetti Il guardium Leviosa qui siamo a 3 su 10 Perfetto Tac Cerchiamo di ottimizzare Cerco di ottimizzare i tempi eh? Mentre un oggetto si anima e fa le sue cose Vado a colpire gli altri Ok Perfetto e così facendo abbiamo rivelato quell'oggetto lì. Vai. È una nuvola, credo, no? Sì, ormai ho imparato un po' a riconoscere la nuvola. Vai. Perfetto. E cos'è che fai? Butti giù quelle rocce? Ah, bo bombardi delle rocce con degli esserini. Che formano una scala, immagino, ora. No? Per poter far salire anche il cane. Perfetto. Perché il cane giustamente non poteva salire. Con quell'oggetto con cui si saltava Ed evidentemente Evidentemente il cane ci serve Qui dietro? Roba blu Strano no? Era un ottimo nascondiglio per mettere una cosa blu Cosa vuoi tu? Eccoti qua vai scava Perfetto E possiamo passare e Eccoci qua un botto di monete. Ci fa anche un po' di drifting che non fa mai male e via. Oh no, le aponie Guardate lì di api. Ok, qua però non sembra esserci un alveare. C'erano solo delle api così random in giro. Prendiamoci tutte le monete che ci sono qui. Poi l'Humos. Perfetto. Altre monete, qui abbiamo delle scope. Prima, però, finiamo questa parte qui. Prendiamoci effettivamente quello che c'è da prendere. Ovvero. Tutti questi oggetti qui, Wingardium Leviosa su di loro. Che siamo a 4 su 10. Venite qui, monetine. E Wingardium Leviosa anche su di te. Perfetto. E abbiamo distrutto tutto qui. Ora. Lingardium leviosa sulle scope Ok Vai andiamoci E qui cosa c'è da fare esattamente? Oh si deve colpire quello eh Perfetto Crepa Ron sta nuotando nel frattempo Vabbè contento Ron Io qui però ho un attimo da fare eh Perché ci sono queste apone qui Che Devono essere distrutte un secondo Ecco fatto Per avere un minimo di tranquillità Un secondo Poi facciamo così Iniziamo a pulire un po' questo posto Ed ora chiamiamo anche Ron eh. Facciamo in modo che arrivi anche Ron Sicuramente Ecco fatto Un po' di pulizia ci stava dai Altrimenti qua diventava davvero un casino Ok i Pixie rompono le balle e tirano sulla scala. Ah oh no, portano proprio via i pioli. Va bene. Ok. E loro dove vanno? Formano una scala di lì loro. Ok. Va bene. Fammi prendere queste monetine. E vediamo un po' cosa fare, eh? Vai, attiviamo anche questo. Così puliamo un po' questa zona E ci capiamo anche un po' meglio Cosa c'è da fare Senza tutti questi cosi nel mezzo Ecco qui 6 su 10 Perfetto Distruggiamo anche tutti questi pezzi Ecco qui Tac 7 su 10 E abbiamo fatto tutto Ora possiamo immagino costruire un ponte Per far passare anche loro Esattamente Sì Andiamo a prenderci anche queste monetine qui nell'acqua E ora possiamo salire Ok Questo non lo possiamo ancora usare Qui sopra si può andare magari Il cane eh? Vediamo eh? Se serve il cane No qui Si può prendere Ron Golf Sì però c'è la pona in faccia Un secondo eh Fatemi distruggere la pona Poi distruggo l'aveare. Così siamo tutti un po' più tranquilli Attiviamo questo Ecco qua Guarda qua quanti soldini che si fanno Perfetto tac poi attiviamo anche questo 9 su 10 Ecco qui E abbiamo fatto tutto Ed ora i pixie Tac E ne manca uno Perfetto Ottimo Ora il cane può scavare Perfetto, un botto di soldi E questo tra l'altro cos'è? Ah no, si poteva distruggere così? Buono Buonissimo anzi Andiamo nella tana di Aragog Eccolo lì Eccolo qua Aragog Lego. Ma le ha fatto vedere la foto di Ernione, non ho capito. Ma come vuoi che conosca Ernione, scusa. Ok, boss fight di Aragog. Mi sa di sì. Vabbè. Devo stare attento ad evitare quei colpi, però. Mentre cerco di prendere... Conviene tenere Expegliarmus, sì, assolutamente. Ok. Vabbè, me li fai spawnare addosso, allora, cioè, cosa devo dirti? Cosa è successo? Abbiamo salvato uno studente? Non, non ho capito. Non me ne sono accorto. Sì, guarda lì, guarda lì che scappa. Ok. Quello poi glielo rispediamo in faccia. E pum Prendiamoci quante più monete possibili qui Ecco fatto Prima di battere Aragog Prendiamo monete eh Però anche completamente terrorizzato Ecco qua, preso, preso. Sì, ma non puoi farmi risponare addosso, però, altrimenti è un casino. Ecco qua, altre monete. Dai, però, Ron, fai qualcosa, altrimenti è un casino, eh. E se Ron non fa niente, qua non usciamo più. A vedere, ragazzi, è giunto il momento di finire questa boss fight. Altrimenti siamo morti. Ok. Abbiamo preso quante più monete possibili. Mm. Mm. Mi sa che non hanno vinto questa boss. Aspetta. Ed ecco che arriva la Ford Anglia con la motoretta giustamente per la coop. <ride> Ok, tocca andare quindi Sì ma non si, non si guida Che è? Non si guida bene sta roba Ma manco per niente E non so nemmeno come io stia riuscendo a distruggere la roba che devo distruggere Zero proprio Non ho nemmeno capito cosa sia da distruggere Forse quella cosa là che ho lasciato indietro può volarsi non penso che riusciremo a fare mago autentico, eh. Cosa ha fatto? Dove è andata? Cosa sta facendo? Lasciami andare. Vado ragazzi, che casino. No, il coso blu. Ok, vediamo cosa si riesce a fare qua. Guarda Harry che va davanti con la moto Tutto fiero Oh, mago autentico, si corre, dai, si corre Mago autentico, ora dobbiamo solamente portare a casa la pelle La pellaccia Suoniamo, suoniamo Suoniamo il klaxon. Ok, ce l'abbiamo fatta Oh, mago autentico, preso per un soffio, eh e siamo arrivati nel giardino di Agrid, sì. Prova anche <ride> di okay, togliere la zucca dalla testa. E la sua stessa testa è più simile ad una zucca della zucca stessa. Cosa fa? No, no, Harry, Harry no, non si tocca il al culo alle ragazze petrificate. È molestia, non puoi. Niente, non, non interessa, evidentemente Hogwarts non esiste. La molestia allora abbiamo sbloccato Ron Golf come personaggio poi mago autentico questo dolce 100% totale gettoni altri 94.000 non male andiamo quindi a quota quasi 1.200.000 studente in pericolo salvato quindi livello completato Mago autentico e studente in pericolo. Altri tre mattoncini d'oro, non male. Continua storia. Bene, abbiamo fatto anche questa missione. In teoria dovrebbero mancare due missioni alla fine del secondo anno. In teoria. Perché da quello che so sono sei missioni per ogni anno. E ne abbiamo fatte quattro noi. Quello il basilisco. Beh, ma se loro adesso vanno da Gilderoi, in teoria questa dovrebbe essere l'ultima missione, no? Vediamo, vediamo dove dobbiamo andare prima di tutto. Da questa parte. Poi di qui. Sì, vanno da Gilderoi. Boh, magari andiamo a imp imparare un nuovo incantesimo, eh? Ma non credo. Mi sa che andiamo subito a dirgli, uè ciccio, vieni con noi. E infatti guardalo che si sta preparando a scappare. Ron con la, con la bacchetta Con il cerotto. Poi <ride> oh, io non mi fiderei di un tizio Che ha provato a incantarvi eh? cioè... oh, L'avrei subito denunciato Alle autorità competenti e cosa te lo porti dietro a fare? Sai che è una nullità, sai che è uno schiappa. Vabbè, comunque, il basilisco livello. Ok, siamo già all'interno di un altro livello, come vedete dal fatto che si carichi appunto il mago autentico. Vediamo di prendere più monetine possibile anche qui. Ecco qua. Vai, vai, vai, un sacco di, un sacco di monetine, un sacco di roba. Facciamo crescere anche qui i fiorellini. Perfetto. Ah, abbiamo qualcosa con, da fare con Crosta lì. Ok. Questa volta sarà Crosta il protagonista. Io però, come sapete, continuo a prendere le mie monetine. Ecco fatto. Perfetto. Roba interessante. Ecco qua. Un bel po' di roba. Allora. Tu dammi immediatamente quello che hai in mano. Ecco qua. Vai, Wingardium Leviosa. Perfetto. Possiamo quindi salire a prendere queste cose. Perfetto. Vai, Wingardium Leviosa su queste. Poi oh, Vingardium Leviosa sulla scopettona. Quanto puliscio, va bene. E Vingardium Leviosa sulla lampada Perfetto, andiamo a prenderci queste monetine d'oro. Cosa fa Mirtilla, pazzita? Di fare il tracolone? Ah, adesso è innamorata, c'è i cuori. <ride> cuore quindi è innamorata. Poi questo a cosa serve? Ah niente. Che è molto strano. E se lo faccio una terza volta cosa esce? Ok, solamente canfrusaglie. Allora qui però possiamo fare anche questo con la scopona. Altra scopa. Ma possiamo usare mirtilla secondo voi? No, non possiamo usare Mirtilla, purtroppo. Allora, qua possiamo però fare Wingardium Leviosa. Perfetto. Prendere un altro po di polimonete. A questo punto, Ron, vai. Prosta. E vediamo. Non si è ancora buggato in questo episodio, eh. Speriamo che continui così. Ora ho parlato, ovviamente. Si buggerà, si crasherà eh, Dio tutto. ha tirato lo sciacquone ha fatto uscire dei serpenti va bene ok il droid. meglio usare Harry che sono più comodo vai Dumos poi Vingardi Maleviosa oddio ma chi c'era qui ah questo era lo studente in difficoltà va bene eh, questi a cosa servono tra l'altro questi pezzi boh vabbè Te diranno dopo evidentemente Ritorniamo con Crosta Ritorniamo con Harry Lumos Dobbiamo colpire qualcosa qui Wingardium eh? Leviosa magari eh? Sì, appunto Ecco, fatto Rosta, tutto tuo E altro sciacquone tirato E questa volta esce Ma perché si è messo <ride> la sta carendo eh, Va, Wingardium Leviosa Ok Possiamo costruire qualcosa Vediamo un po' Candelabro, no, cos'è? Una sedia? Ah, di nuovo un coso così Ok Ma per cosa esattamente? Per andare a sturare il cesso? Vediamo Sì <ride> Per sturare il cesso, giustamente E mo' con la zucca? No, questa volta possiamo... Creare qualcosa. Eccoci qui. Era entrata per la. Camera dei segreti immagino, no? Con anche i serpenti. Eccola lì. Precisa. Vai, entriamo. Ah, solo Harry però può farlo, giustamente, perché solo lui può parlare serpentese. Carino come hanno fatto l'entrata comunque. Eh? Molto carino. Tra l'altro mi sono accorto che non ho attivato questa lampada. Ecco. Ed ora si può scendere, no? Quella zucca lì la possiamo colpire, possiamo farci qualcosa, sì. Ok. Andiamo! Ok. Subito Vingardium Leviosa Uno di 4 Ok E poi si autodistrugge perfetto Allora guardiamoci un po' intorno Qui serve qualcuno che scavi Per l'arena però possiamo distruggerla E nel frattempo possiamo creare un altro scheletro qui Ok sì, grazie Bravo Poi Lumos E distruggiamo questo coso Vai Perfetto oh, Possiamo salire qui sopra Immagino no? In qualche modo Qui altro Lumos Stia sì, però sei stronzo eh Perché c'è una piombra. Ma che cazzo? Va, va bene. Non posso colpire questi forzieri. Qui se cado muoio sicuro al 100%. Questa che bella è la muta del, basilico, del basilisco tra l'altro. Vedete? Che figa. Molto bello come l'hanno fatto. Allora anche di qua non si può passare. Servono degli incantesimi. Però qui posso creare un altro scheletro. Perfetto Adesso 4. E lì l'avevamo già creato Qui in fondo cosa c'è? A parte merda Ok E siamo presi comunque un po' di soldini Ma davvero non si può salire qui sopra? Mi sembra strano che Non si riesca a salire da qui Guarda Strano Molto strano perché a me sembra che bisogna andare da questa parte Mo', mo si bugga, guardalo. Mo' non si bugga Però abbiamo tecnicamente sbloccato Questo Eh, vai, usiamolo Cosa sta facendo? Cosa fai? Ma oh no. Oh no Ma no, ma l'hai soffocata letteralmente Va bene Non facciamoci domande e con questo possiamo anche dare una scaletta, immagino. Qualcosa per salire. Eh. Una pedana? Eh, appunto. Una bella pedana. Noi però andiamo a prenderci anche questi bei soldoni. Per diventare maghi autentici anche nel livello finale, a questo punto. Della camera dei segreti. Ah! Guarda qua. Ora però, però dobbiamo riuscire a salire. Perfetto, grazie. Eh, fatemi salire, raga. Bravi. Ok Poi Lumos Che fa Qui Wingardium Leviosa E creiamo quindi anche l'ultimo scheletrino Ecco fatto E questo cosa fa? Cosa tira su? Ah, anche lui stura, stura cessi, perfetto. Ok. Cos'è? Oddio, che impressione. Sembra una scolopendra, avete presente come si muovono le scolopendre? Che impressione andiamo a prenderci queste monete Andiamo a prenderci anche questa moneta Perfetto E proseguiamo Ok, piano oh. Mago autentico Già, buono Tiriamo giù questo basilisco gigante Fighissimo Poi uccidiamo Questo trenello del diavolo Poi Cosa dovremmo fargli a lui? Dobbiamo entrargli in bocca? Sì! Oh oh! Figo! Prendiamoci anche questo cosino blu e entriamo. Eccoci qui. Gilderoy mezzo morto. Ed ecco che si apre la camera dei segreti. E eh, vabbè è andata così eh, Mi piace come l'abbiano chiamato Ok E si va Quindi sarà Ginny la nostra alleata alla fine Ed ecco Tom Marvolo Riddle Otomor, Voloson, Riddle. Allora, io mi tengo sempre il Wingardium Leviosa, perché... Oee, ue, ue, ue, ue, ue, ue, cosa fai? Impazzito? Impazzito totale. Allora, qui mi serve qualcuno che sia in grado di tirare. Ok, devo tirare... Cosa posso fare esattamente qui? Ah si è congelato Perfetto Sì però come Devo Devo stare qui dentro Devo usare questi Così che non mi possa vedere No Così non va sicuramente Così sicuramente non va Top. Allora Là dietro vedo che c'è qualcosa È necessario un impatto potente per rompere queste rocce Devo fare in modo che lui rompa queste rocce Vediamo eh Mettiamoci con uh, il coso qui Vediamo Vai attacca eh, infatti, immaginavo Immaginavo Perfetto Sfruttiamo il tempo per raccogliere qualche altra monetina Ok Ingrediente preso Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare Lasciami stare Vorrei detto di lasciarmi stare, però Dai Torna normale E butta dentro Bravo Poi Dammi ancora questo E vieni qui Vieni qui, vieni qui, vieni qui Vai colpisci qui Stupido serpente Grande Grandissimo Allora lumos. Eh, però qui non sembra esserci nulla no? Ok c'è un ingardium leviosa E c'è uno scheletro che balla Però lui ora mi dà, un incante... mi dà un ingrediente Sì Vai buttalo Perfetto lumos Eh questo è un casino Cioè me lo devi togliere dalle balle sta cosa Ecco Allora serpentino Vieni qui con me un secondo Bravo Quanto c'è Tom Riddle che continua a comparire in varie zone, ma non serve a niente. Sta lì. Vai, attacco. Bravissimo. Bravissimo. Ok, l'ingardium leviosa qui, sì. Perfetto. E oggettino preso. Vai, andiamo a metterlo nella pozione. Lasciami stare, mostro... Ok. Vai, pozione della forza. E mo possiamo andare. Spostati, spostati, grazie. A tirare questa cosa qui. Dai, non è questo? Ma mm, è dall'altra parte allora. Era di là. Vai, bevi. Bevi la pozione della forza. Allora dall'altra parte era no? Perché ne avevo visto, avevo visto una leva Che potevo tirare solo con la pozione della forza Ed è qui È vero? Sì, qui sopra Vai Oh, arriva Fanny Grande Porta anche la spada Ma cosa fa Harry? Che <ride> cazzo... Cosa. Oh vabbè Ora cosa bisogna fare esattamente Bisogna fare tipo rumore qui Per farli colpire questa zona Vediamo No oh, è stordito Ok lui è stordito quindi Possiamo colpirlo? Sì, ok Bastava colpirlo E quindi ora? Aha, me le lì. Vai Non ho capito per quale motivo Io abbia fatto una cosa del genere Ok Una su tre tra l'altro Puoi uscire da questa Grazie Non uscivo più dall'acqua cioè, Era fermo Poi questo è un altro strumento musicale Sì E siamo a due su tre E questo è tre su tre Va bene. Ok. Tema di serpe verde. Allora, beh, Ginny non so cosa stia facendo, sinceramente. Eh, non chiedetemelo. Posso colpire la cosa là? Sì. No, però non, non va. Allora devo fare qualcos'altro da qualche parte. Ah, qui c'è qualcosa che posso fare. Perfetto vai Stai facendo qualcosa? No non sta facendo nulla Perfetto attacchiamo anche questo di qui Ed ora immagino che possa fare qualcosa Non credo Non so cosa A cosa serve a quello che abbiamo appena fatto qui Letteralmente non so cosa serve Lei stava nuotando a dorso nel frattempo Vabbè e ragazzi, sono dovuto andare a vedere come si andasse avanti perché era buggato. E infatti era buggato. qui dovevamo essere in due. E tra l'altro adesso è andato pure via l'audio per ignoti motivi. Perché questo gioco è buggatissimo. Uh, è andato appunto, bisognava essere in due, per quello non andava. È la prima volta che nel gioco succede questa cosa. Quindi ci sta che non lo sapessi, uh, perché non sale tra l'altro. Uh, non... non ho capito. Vabbè comunque di nuovo è andato via l'audio altro bug di questo gioco fantastico eh, spero che, nella, collector che hanno, nella collection anzi che hanno fatto abbiano risolto in parte questo ah ma io devo comunque salire lì, eh come cacchio ok, ci sono buono, vai vai, ammazzalo ole, prepa Purtroppo ragazzi non c'è l'audio, eh. purtroppo è saltato di nuovo, che vi devo dire. Purtroppo il gioco è così. Speriamo davvero che Hogwarts Legacy sia meno buggato su PC, anche se ho i miei dubbi. Perché negli ultimi anni il trend è quello di ottimizzare i giochi di merda per PC. Eh. Un consiglio spassionato che vi posso dare è che se volete giocare lasciate perdere il PC gaming volete semplicemente giocare, rilassarvi, divertirvi senza pensare a competizioni o altro cioè, ovviamente se volete andare di esports o altro insomma la console non è proprio adatta specialmente per gli fps però volete in generale giocare, giocate su console che è molto molto molto meglio in questo periodo storico e così Fanny se ne va portando fuori tutti. Livello completato, gioco libero sbloccato. Quindi abbiamo completato anche il secondo anno di Lego Harry Potter. Ecco qua, stemma della casa, 2 su 4. Mago autentico, 100%. Eccoci qui. Totale gettoni, siamo a ben oltre il 1.200.000. Andiamo per il 1.300.000. Studente in pericolo, salvato. Perfetto, quindi altri tre mattoncini d'oro. Livello completato. Mago autentico e studente in pericolo salvato. Niente male, continuiamo quindi. Vediamoci il filmato finale di Lego Harry Potter. Anno secondo, ovviamente. Fortunatamente di nuovo la mancanza di audio non è questa grande perdita, perché comunque non parlano i personaggi, eh. L'unica cosa che non sentite è la musica e qualche effetto sonoro. Però... Alla fine il, il bello è, video, quindi, cioè è bello vedere i video, quindi è il bello vedere appunto cosa fanno i personaggi e come sono stati trasposti nell'ego. Sì, ho proprio Dobby tra l'altro. Ok, ecco Enrico andrà a liberare Dobby. Eccolo, eccolo. Tutto infognato. ha regalato. Anzi no, com'è che era la frase? Dobby ha dato eh... il padrone ha dato dobby un indumento. Dobby è libero. E questa cosa non succedeva nel film. Guarda come si spanciano dalle risate tra l'altro. Ed ecco che Silente annuncia il consueto regalo dei punti a Grifondoro e il ritorno di Ermione. E di tutti quelli pietrificati, comunque sembra che sia tornata solo Ermione. Ed ecco anche Agrid di ritorno da Azkaban, non lo vedo molto sciupato comunque. Ma è incazzato di base, così, perché odia Agrid. Quindi abbiamo finito anche il secondo anno di Lego Harry Potter, mi spiace per questo audio mancante proprio nell'ultima parte di gioco, ma d'altronde quando il gioco si bugga eh, non è colpa mia. Vi ricordo di mettere un mi piace se la serie vi sta piacendo, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti perché inizieremo con il terzo anno di Lego Harry Potter e commentate facendomi sapere cosa ne pensate. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!